Un motore potente e resistente e lame affilate ti permettono di frullare senza alcuno sforzo. Basta impostare le velocità più alte. In pochi secondi otterrai il risultato desiderato, più fine oppure perfettamente omogenizzato. Ottenere frullati e vellutate è facile con il tuo bimbi. Frullare.